Obiettivo per chi ancora non fa un trading come attività che sia primaria secondaria o, o terziaria no um, uno dei obiettivi è anche quello cioè mi avvicino anche all'obiettivo di far sì che il trading diventi un'attività nella, nella mia vita o lo sto sempre facendo così perché, perché io a volte parlo di obiettivo da un punto di vista già un po più imprenditoriale però magari molti di voi hanno ancora l'obiettivo di di diventarlo trader però noi dobbiamo farlo con i fatti per diventare un qualcosa oltre ad avere la visione, perché è necessaria lo diciamo anche con Antonio la visione è necessaria, ma poi con i fatti dobbiamo far sì che questa visione diventi realtà i fatti sono l'obiettivo che ho è quello di diventare per esempio che la diventi un'attività che ripeto, poi il fatto di far solo quello come attività Dipende da tante cose, no? Dipende dal carattere di una persona, dal fatto che può essere una persona che ha una sua attività che gli piace fare, che no? sta bene e quindi perché deve lasciarla. Però il trading lo fa comunque come attività perché è un attivo, no? Perché lo fa ehm, come dire, costantemente e gli porta un attivo, diventa sempre un'attività imprenditoriale. Ma farlo come attività non tutti hanno no, l'obiettivo. Cioè tutti dicono, ah, vorrei diventare un trader, ma resta il sogno. Ed è lì il problema. Quindi cerchiamo di attivarci anche su questo. Quindi mi avvicina questo trade, se io se lo faccio, a, o è solo perché voglio fare il trade, voglio avere ragione, no? è una questione più di, di ego, o anche solamente perché devo tradare, no? perché se no non sono un trader, se non trada. No. Trader, trada, quando c'è da tradare. Il nostro approccio si trada anche abbastanza frequentemente durante il mese. Se voi pensate che una media di 7-8 trade al mese, non è che sia poco. È ovvio che se la confrontiamo chi ne fa 70 alla settimana, stiamo parlando di altro. Ma noi, come abbiamo già visto, anche a livello matematico, 7 trade al mese, che sono 80 trade all'anno, 90 trade all'anno, ci fanno pagare un, un X di commissione che nel nostro importo che abbiamo per fare trading è neanche un 1%, no, a quelli là il 20% avete visto quando abbiamo fatto il calcolino quindi poi dobbiamo vedere anche lì chi è che quindi ehm, cerchiamo sempre di fare le, le nostre il nostro trading cercando di avere l'obiettivo in testa che è l'obiettivo di per chi non è ancora per chi il trading non è ancora un'attività per farlo diventare un'attività quindi fare con la qualità ma anche per chi invece è diventata già un'attività e qualcuno di voi qui già lo fa come attività avere è chiaro ma l'obiettivo mensile quindi l'obiettivo di breve l'obiettivo di lungo l'obiettivo annuale anche l'obiettivo magari di lungo lungo termine non so io comunque ho questi obiettivi perché da qui a cinque anni quel conto di trading o quella struttura che ho creato voglio che diventi da così così E quindi magari sul parto non so da 10.000 euro facciamo un esempio che è un minimo conto che abbiamo detto essere un po' il minimo quando si inizia a fare un po' più professionalmente non è il conto che ti fa fare e vivere di trading queste... no ma quello che ti fa fare qualche soldino in più allora da lì però dico bene obiettivo un anno, due anni, tre... da qui a cinque anni un po' perché sono io capace di guadagnare dal trading un po' perché magari annualmente eh, trimestralmente in quel conto ci aggiungo qualcosa perché magari dal mio lavoro principale riesco a tirar fuori qualcosina e magari di questo qualcosina un 10% all'anno lo posso inserire lì allora nel giro di 3-5 anni quel conto che era di 10 magari diventa di 50 per esempio no? e allora già diventa diverso addirittura può diventare anche maggiore in realtà no? col tempo e quindi un po' alla volta vedete che ho costruito competenza esperienza, capacità di gestione poi magari noi vi mettiamo anche tutti gli strumenti che vi diciamo sempre no? Eh, quindi tutti i corsi che facciamo della price action con Antonio Tutte le cose che vediamo, quindi uno più uno più uno, se uno si costruisce, non è che ci vogliono 50 anni per avere un conto un po' eh, no, forte eh, per fare trading e avere la capacità di farlo seriamente con quei soldi, perché se ci mettiamo no, a farlo dopo un giorno che facciamo trading con quei soldi, sappiamo come va a finire. E quindi costruiamo. 5 anni, possiamo darci 5 anni, non sono tanti 5 anni, si parla che dal 2023 al 2018, sembra ieri? Oh, c'è anche Anto, è arrivato. Quindi... <ride> <ride> se parli di temi ti devo dire. <ride> no perché per il sistema importante noi guardiamo i grafici no tanto alla mattina perché poi ci piace è una passione ma lo facciamo poi non perché no eh, è bello dire ah no allora l'euro dollaro anto che bello che è no <ride> o quello che è ma perché comunque abbiamo un interesse anche di attività di farlo e quindi eh, per noi che facciamo qua formazione no noi comunque cerchiamo di trasmettere noi lo diciamo sempre ma una volta in più non fa male eh, per chi è qui dobbiamo comunque far capire che eh, no, il vivere il, fa, diventerò mai un trader sì possiamo diventare ma se continuiamo a dircelo ma poi le azioni che facciamo non sono in linea è ovvio che noi ri, resterà sempre un sogno dreams without goals are just dreams ah, sì, eh, sì. e quindi cioè, i sogni senza obiettivi restano sogni, restano solamente sogni. E alla fine, come giustamente dice Denzel nel, nel video, alla fine alimentano solamente la delusione. Perché? Perché se tu non trasformi il sogno in obiettivo, significa che tu alla fine, dopo un po' che diventi un disilluso, no? ti rendi conto che resterà vita un sogno, e, e quindi rimani deluso il discorso è l'altro quello che dicevi tu è perfettamente cioè io sono beh, chiaro che sono d'accordo con te ma perché siamo allineati nella visione e il fatto è che uno dovrebbe partire con una considerazione cioè la considerazione è che come in ogni attività uno deve capire che ci vorrà un tempo per imparare e un tempo per guadagnare non ci vuole direttamente non è il trading come tante, tutte le altre attività del mondo e devo dire che il trading secondo me è quella più difficile cioè dove paradossalmente il tempo ci vuole ancora un po' di più rispetto agli altri perché ci sono dinamiche psicologiche pesantissime, emotive pesantissime, ne abbiamo parlato lo scorso weekend Arthur. cioè che noi di cui non, ovviamente non siamo consapevoli e, e questo, siccome noi, chi si avvia non lo considera, è il suo più grande eh, ostacolo. Ed è un ostacolo totalmente inconsapevole. Quindi, quali sono? Qual è il trucco per, per veramente per riuscire? Qua qualcuno, qualche settimana fa, avevamo parlato del fatto di vivere di trading e tutto questo. Vivere di trading può essere un sogno ma se noi siamo bravi lo possiamo trasformare in un obiettivo chiaramente bisogna valutare tutta una serie di aspetti Quindi, cioè, intanto acquisire le competenze come dicevi tu costruire pian piano mentre costruiamo le competenze quindi dopo che uno ha fatto più che altro una fase di studio senza spendere soldi e buttare soldi in, nei mercati ma investendo per esempio soldi su se stesso dopo quella fase viene la fase dove uno inizia a testarsi sul campo quindi con un conto come dicevi tu un conto non da 500.000 euro ma nemmeno da un milione di euro ci vuole un conto 10.000 euro e più, cioè, per iniziare a testarsi è più che sufficiente rischiando veramente poco perché bisogna anche capire qual è il nostro, la nostra capacità di gestione del rischio da questo, da questo man mano costruire un po' il capitale poi se si ha la possibilità di incrementarlo lo si incrementa altrimenti significa che semplicemente sposti l'obiettivo un po' più là nel tempo nessuno certo. ti obbliga che devi, devi vivere di trading dopo tre mesi o dopo tre anni puoi anche vivere di trading dopo 5-6 anni nel frattempo vivi la vita che vivevi fino a ieri no? per altri cinque anni ma nel frattempo c'è un obiettivo ma in questi cinque anni ti devi focalizzare sull'obiettivo se lo vuoi raggiungere, perché alla fine ce la fanno chi si impegna, in ogni attività. Se uno si dice chi la dura, la vince, no, in ogni attività, se uno si impegna e si focalizza agli strumenti adatti, e noi cerchiamo di fare il massimo, li mettiamo a disposizione di tutti, no? Ardu, lo diciamo a tutti. Eh, però voi dovete considerare che noi lo diciamo a tutti ma nell'evento di questo fine settimana non eravamo 20 persone eravamo una ventina di persone in aula che è già un grandissimo risultato però sono 20 persone che hanno, hanno scelto la strada a mio avviso eh, non perché noi li facciamo i corsi ma per quello che abbiamo visto dei risultati sono persone che hanno scelto di farlo seriamente in maniera professionale l'attività del trader e quindi professionalmente uno all'inizio si deve formare come fa a essere uno avvocato professionale se non ha mai aperto no, non che non si è laureato che è le... ma se non ha mai aperto un libro di, di legge no? di diritto come fa uno a essere un avvocato che ha la professionalità come, come elemento non esiste chi, noi, chi è il pazzo di noi che si affida a uno che non ha mai aperto un libro di diritto e, e lo nomina avvocato per farsi difendere in una causa diciamo che si pote, nel caso si potesse fare eh? non si può nemmeno fare nemmeno però se si potesse fare perché come trainer uno affida i soldi suoi a se stesso trader inconsapevole e non si rende nemmeno conto. Stiamo iniziando a vedere io e Ardu i frutti del lavoro suo da tanti anni ma del lavoro di team che abbiamo messo su da qualche anno a, a questo diciamo in questo fino a questo momento e quindi è quello il è questa la strada ragazzi quindi lasciamo stare i sogni le pubblicità eh, seguimi e diventerai famoso, ricco Lascia... Famolo, anche. ragazzi lasciamo stare e il trading come altre, tutte le altre attività umane prevede una fase di apprendimento, una fase di pratica sul campo e poi se sei bravo e ti sei focalizzato e lavorato, tra l'altro in questa fase di apprendimento non c'è l'apprendimento tecnico cioè uno guarda i grafici no? o si guarda il video sulle correlazioni che Simone prima no? giustamente chiedeva. Cioè non è che se uno oh, ho fatto il video sulle correlazioni e ho sbloccato la mia vita. Mi, ho imparato a memoria le regole dell'FTV e ho cambiato la mia vita. Ragazzi, noi non prendiamo in giro nessuno. L'FTV è una strategia. La vita te la cambi tu se ti inizi a focalizzare sulle cose importanti. L'FTV na nasce come un metodo per entrare al mercato. Poi c'è la gestione che dipende da te.